Cubo ha finito, il tagliante è stato effettuato, non rimane altro che andare a farci un bel giro, giusto Stefano? Sì, sì, non vedo l'ora di provare le nuove prestazioni con l'olio nuovo. Eh, con l'olio nuovo si sentirà la differenza, sicuro. Bentornati sul canale, sono Matteo. Nel 2020 conviene tagliandare la nostra BMW nella rete ufficiale? Oppure è meglio andare dal nostro meccanico di fiducia? Scopriamolo insieme in questo video. Nella fattispecie la BMW è una Z4 E89. Stefano, il mio amico nonché proprietario della BMW Z4, vi illustrerà nel dettaglio quelle che sono state le spese dei vecchi tagliandi effettuati in casa madre e di quelle che sono state le spese dell'ultimo tagliando fatto proprio l'altro ieri da Officine Cubo. Oltre a questo nel video vedremo un test drive, andremo a bordo della Z4, vi porteremo un po' a spasso e vi assicuro che la vettura non è niente male, è molto divertente. Buona visione! mai hai deciso di tagliandare la vettura qui dai ragazzi di Officine Cubo? Mi sono sembrati estremamente professionali e validi. E come primo tagliando fuori da BMW, perché gli altri li ho fatti in BMW in quanto avevo il, il pacchetto tagliandi, ho pensato insomma perché non provare queste Officine Cubo. Poi a me mi hanno sempre chiamato Cubo, cioè ho anche, cioè anche vedi la maglietta Cubo, però, la Q, però insomma è un dettaglio. Ecco. No, questo è destino. Bene, ragazzi, diamo il via al tagliando della Z4 di Stefano. Sicuramente qualche chilometro ce l'ha Sì, qualche residuo anche c'è Abbiamo appena scaricato l'olio motore Adesso andremo a mettere il tappo dell'olio nuovo Fornito con il filtro dell'olio E chiuderemo la coppa E andremo a sostituire il filtro Nella parte superiore Andiamo a stringere il tappo dell'olio Con una coppia di serraggio di 8 Nm Andiamo a levare il filtro dell'olio e eh, a sostituirlo di fondamentale importanza sostituire gli o-ring sul tappo di plastica e li vedi i tedeschi che ti combinano per cambiare due candele e devi toglierla ad uomi giusto? 20 metri per la 23. Tendenza. Bello! Oh, wow. Miammi! Un no, interno in scatola pulito e vai! Ora accendiamo la Z4 perché deve andare in circolo l'olio. La terremo accesa per una ventina di secondi per controllare i livelli. Cambio del filtro abitacolo. Dunque ragazzi se siete molto curiosi fate fermo immagine su queste tre fotografie come vedrete tra queste voci ci sono differenti componenti per il tagliando tra cui i filtri, anche le spazzole per i tergi cristalli eccetera eccetera ma se ci soffermiamo un attimo sulla voce olio motore noterete che Stefano che ha comprato 8 litri ha pagato 64 euro, 64 euro per 8 litri d'olio la BMW Z4 necessita di 4 litri per il cambio quindi avrà una rimanenza sufficiente per il tagliando dell'anno prossimo. Tornando ai costi, 4 litri uguale 32 euro. Come vedete in fattura della fattura BMW, con 32 euro compreresti solo un litro d'olio. In più, se consideriamo che la manodopera oraria della rete ufficiale è di circa 96 euro più IVA e da un officine cubo o un altro meccanico di fiducia il costo è pressoché la metà, tra l'olio e la manodopera Stefano ha risparmiato il 50%, sommando le due cose viene fuori un preventivo nettamente inferiore. Quindi la domanda è questa, dopo che è scaduta la garanzia di tot anni in BMW, conviene continuare a tagliandare la propria vettura nella rete ufficiale o è meglio andare... Dal nostro meccanico di fiducia? Rispondete qui sotto nei commenti. Ultima cosa, secondo noi l'olio è lo stesso, ci sono gli stessi codici, quindi è inutile girarci intorno. Pare che sia proprio lo stesso identico olio che consiglierebbe BMW, che però allo stesso tempo vende a un prezzo 4 volte più alto. A patto che ora qualcuno di voi ci smentisca e ci dica eh ragazzi avete preso un granchio perché l'olio che avete appena acquistato non è lo stesso olio che metterebbe BMW nel vostro motore, allora a quel punto noi ci rimangeremo la parola e chiuderemo il canale. Proseguiamo con la visione del video molto interessante. Officine Cubo è sempre una certezza e venite a fare i tagliandi qua perché i ragazzi sono veramente in gamba la Z4 è pronta per essere guidata speriamo vada bene che bella mascherina speriamo, visto che è. bella è un modello diciamo, dell'ultima generazione. generazione ci trovate su Officine Cubo su Instagram e su Facebook ma si può avere una grossa luce lampeggiante rossa o una sirena che fa che mi fa capire quando si registra no? così non dico puttanate no il motivo per cui pensavo di rivolgermi a Officine Cubo, premesso che eh, certifica la qualità del, del loro lavoro, anche lo scorso, lo scorso video che avete fatto mi sono sembrati molto professionali, e, e poi il fatto che comunque effettivamente a conti fatti risparmi il 50% quasi perché lo stesso tagliando in BMW, considerando che io comunque ho preso tutti i componenti originali BMW, quindi tutte le cose, tutte le parti che sono state sostituite dall'olio ai filtri, tutti originali, io ho risparmiato il 50% del preventivo che mi aveva fatto a suo tempo BMW Roma. Poi, recentemente, sono andato a richiedere e devo, devo dire che, stanno facendo una scontistica del 30%, post-covid Post -covid, ma evidentemente ho pensato perché hanno meno lavoro e quindi stanno... poi ci sono dei periodi che spingono, che ne so, il cambio dei freni, queste cose, fanno delle promozioni mm -hmm. però comunque anche con le promozioni io ho calcolato che risparmio, cioè risparmio abbastanza mi viene una domanda spontanea perché poi uno se si trovasse sempre e comunque molto bene in rete ufficiale sarebbe anche disposto a spendere un po' di più però ci sono stati alcuni casi di cui vorrei parlare più in là nel video ecco Luca ciao il filo dentro la testa guarda che c'è qui una telecamera bella la dove anche andiamo? anche Spadano Vico, Vico ci portiamo anche Spadano Dai. Anch vai anch'io vai no. No. cioè nel senso rete ufficiale vogliamo essere un po' più professionali parliamo di quella di Roma eh delle due reti ufficiali di Roma io penso sia quelli di, di Monaco Mm, non lo voglio dire, anzi lo dico Vedano un po' com'è il comportamento qui delle reti italiane Credo che farrebbero saltare qualche testa I tedeschi Il nostro suono quando cambi i secchi è così Abbiamo messo la camminina Giunti tigre questo lo fai così quando stai con la tua fiancée amiamo molto andare con la macchina scappottata è eh. decisamente il valore aggiunto di quest'auto ma lo sai che questa macchina l'hanno disegnata due donne? Ma ha delle lo linee sapere? infatti molto sinuose, molto belle e poi ti posso dire una cosa il cofano di questa versione, la E89, giusto? Sì È il più bello in assoluto, è enorme Sembra un letto o due piazze Dimmi due secondi di quelli che sono i consumi di questa macchina Allora, quest'auto, diciamo, in città Consuma circa 10-11 litri di benzina ogni 100 km Non è un consumo esagerato se paragonata alle, alle, prestazioni. alle prestazioni Però consuma più chiaramente di una macchina normale Fuori città devo dire consuma uguale a una macchina a benzina con 150 cavalli Mi pare c'aveva la Passant, fai conto e consumava uguale okay. e Più o meno fa 7-8 litri andando a 130 orari in autostrada 7 litri ogni 100 km Sinceramente l'ho comprata per usarla fuori dalla città In città è scomoda, è rigida, ha delle sospensioni molto rigide Soffre molto le buche anche a causa dei cerchi da 19, 19 pollici con la spalla bassa, bassa. Posso fare una battuta sfondo ecologista però anche noi appassionati di macchine in fondo le macchine non ci piacciono quando andare a fare la spesa no, uno la spesa va a fare col monopattino con la bicicletta a piedi a piedi ma chi è che va a fare la spesa col monopattino? E eh, tu io ho due figli, moglie quando facciamo la spesa tiriamo via 15 bus ma è ovvio dalla tua faccia, dalla tua postura alla guida mi dà l'idea che godi quando guidi devo dire che mi piace guidare questa macchina in particolare a me piace guidare tutto guido droni, barche però quando guido la mia macchina sono proprio contento infatti questo è l'unico motivo per cui alla fine ho una macchina così che uso pochissimo però mi dà piacere quando la guido ma sono proprio felice Beh, BMW è rinomata per il piacere di guida no? Spinge, spinge definitivamente, e permette di superare con una certa agilità. <ride> per la posizione di guida, anche la Z4 sembra una giapponese. Gambe tese, distese, seduta molto bassa, sei col culo per terra. Ah, nel frattempo, spadano dietro con la mia macchina che ha preso almeno tre velox, quindi se prossimo mi toccherà di casa non so se la strada di prima dove c'era il campeggio possiamo entrare e magari ci avviciniamo al lago ecco, eh, proviamo a fare sta cosa Comunque è una bella macchina, malgrado sia tedesca e io amo un po' di più il giappo Eh, lo so, lo so. Comunque c'è una bella linea. Quando stavamo sulla cassa che era una strada doppia corsia e mi affiancava a voi, quello che mi colpiva più di tutto era il posteriore con queste quattro marmitte. Ma poi il cerchio, essendo concavo così, quando poi va in movimento verso i 70-80 all'ora inizia a fare un disegno fighissimo mentre la, la ruota rotola. È veramente bello da guardare. Sì, è un bel sì, cerchio. sì. sì. Se mentre andavamo verso Capranica che lì il limite era 30-40 all'ora hai rallentato e hai aperto il tettino in movimento quindi ti permette di fare anche questo? Sì, si può aprire in movimento entro i 40 km orari beh fa scena eh tutta sì importanza del tagliando in casa madre a valenza per i primi 4-5 tagliandi magari fino a 80.000 dopodiché è importante avere una cronostoria dei tagliandi effettuati ma non è che io non mi compro più la BMW perché tu i tagliandi non li hai fatti in BMW ma è più tagliandi in casa madre quindi caro Luca io sinceramente sono una persona più orientata alla sostanza che all'apparenza all quindi per me non vale proprio la pena spendere di più per fare tagliandi in casa madre diciamo che secondo me su una tipologia di auto che non ha un valore collezionistico magari è importante fare i primi tagliandi in casa madre ma poi se hai comunque una cronostoria dei tagliandi se poi sei una persona precisa come te che addirittura ha le schede di quello che ha comprato e quindi ha comprato comunque cose ufficiali penso che possibile acquirente valuti comunque positivamente la storia tagliante di quest'ato, anche se non è tutta quanta in casa madre. Beh, poi figurati che questo è anche filmato, quindi ha ancora più valore che la certo, casa madre. Però certo. sì, quel tuo discorso non fa una piega. È anche vero, Luca, che il tagliando comunque fatto bene è quello che conta. Certo! Cioè, Chi, chiunque lo faccia L'importante è che la macchina stia bene, io uso tutte le componenti originali. C ho le fatture delle cose che ho comprato e tutto quanto quindi penso che siano stati bravissimi a fare il tagliando penso anche più di casa madre che in passato come raccontavo anche a Matteo prima mi ha fatto qualche scherzetto insomma mm. non si sono dimostrati Dici, sai, Così pago, di più, pago di più ma ho un problema e lo no, risolvi. io ho pagato 200 euro per un cerchio e mi hanno fatto mi si è scrostato e mm. loro, dopo che mi hanno rifatto un cerchio BMW casa madre ufficiale Roma Praticamente il cerchio si è scrostato e sotto c'era l'altra vernice e mi hanno detto sai è fuori garanzia eh, no, Non è un comportamento quando io sono andato da BMW gli ho detto ma io ti pago 200 euro ma poi siamo sicuri che questo cerchio non si scrosta come quelle ciofeche che fanno... <ride> Vabbè siamo è, sicuri sì, sì. La domanda quindi con la quale vi lasciamo oggi è è importante continuare a fare ed eseguire tagliando in casa madre anche dopo la scadenza della garanzia? Sapevate per esempio che la garanzia vale lo stesso anche se i tagliandi non sono stati fatti in casa madre? L'importante è che voi possiate dimostrare che il tagliando è stato fatto ovviamente in un'officina meccanica con tanto di fattura utilizzando delle componenti suggerite da casa madre. Ovviamente ricordatevi di continuare a seguire Officina del Pilota su Instagram, di seguire anche me perché sono carino e simpatico, ma soprattutto se vi piacciono le belle donne, i bei posti, le vacanze, il buon cibo italiano, seguite il nostro amico Stefano Gallo su Instagram, Stegal77, maestro dell'intrattenimento, maestro dell'intrattenimento, master entertainment. Vuoi, vuoi, vuoi no, metterti no. in mezzo? Ah oh, porca troia! Com'è? Era Ortica? Era Ortica Ok eh, Per colpa tua Ciccio Eh, <ride> C'ho tutte le caviglie rosse fuoco eh, Grazie Un sacco di Ti merito Ci hai bello. regalato dei contenuti strepitosi Siamo eh, fantastici perché la mia piccola parte Riusciamo a scroccare la macchina, il drone le donne, il le donne, Le donne, vacanze, il droione, tutto a ste galla. Sta scomodo da morire. Io. E a parte mi pizzica la caviglia in una maniera schifosa. È, ma l'ortica si chiama ortica proprio per questo: ah! perché quando l'avvicini la ti urtica. Ti orti eh, orti la, orti. Orti. E quello si chiama ortica. Ragazzi, chi ora è, eh. è l'ora di cena. È l'ora di cena. Cerchiamo un posticino carino. Mm. qui sul lago? Andiamo. Considerate ragazzi che noi spendiamo e basta per questo canale, che investiamo, bella. innaffiamo, irroriamo il canale spendendo quattrini per non fare niente e andare a mangiare fuori. Che Però siamo esempio. sempre col sorriso staffato così, anche tu stai ridendo, ti vedo che ridi eh? ti vedo stai ridendo. A voi cosa chiediamo? Chiediamo soltanto di condividere questo video su Facebook, su Instagram Nei vostri blog Dove vi pare In famiglia Nei gruppi Whatsapp Ci avete mille gruppi Whatsapp Provate a condividere il link Nei gruppi Whatsapp Creiamo il caos List broadcast di Whatsapp E anche ragazzi Fate un account Google Google Account YouTube, YouTube. Perché non sì. per, Ma perché non Si Iscrivete a YouTube Ma volete mettere la la bellezza di poter commentare questo video, di mettere il like e avere la risposta dal mitico Matteo Torrisi sulla domanda, sul quesito che voi andate a ponere sotto. a ponere, a, ponere, a, ponere, a, ponere. a ponere. E poi non è, a parte rispondiamo tutti. È quasi a tutti, anche a quelli che rispondono. ci insultano. Ma la cosa più bella che volevo. per chiudere il video, oh, è, beh, fa una cifra male, è che nell'ultimo video che abbiamo pubblicato domenica scorsa, ragazzi, ho ricevuto, abbiamo ricevuto, che penso che era stato un po'... Per mm -hmm. tutti il messaggio sì. alle ore 7.30 di questa mattina a ah. testuale commento. Ma... So a chi fosse riferito? <ride> se penso fosse riferito a me, a lui. Al ladro? Al ladro, ladro, ladro. ladro. Comunque per te, gentleman eh, grazie, noi andremo sicuramente a fanculo. Ma spero che vieni pure te. Perché no, ma mi sa che te troviamo già lì. <ride> ciao ragazzi, ciao. Ci vediamo domenica <ride> prossima.